Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto in un volo eh, secondo me bellissimo soprattutto per l'ambientazione e per quello che sono le riprese fatte da un drone che sto apprezzando in maniera pazzesca che è il DJI Avata, l'ambientazione ragazzi come avete letto dal titolo è Autun in Avata Perché? perché oggi voleremo nei colori dell'autunno anche se siamo solo all'inizio dell'autunno, ma già adesso la natura sta comunque iniziando a dare il meglio di sé per quanto riguarda la colorazione che prende in questo periodo. E questo video appunto è per vedere la resa di questa videocamera montata sul DJI Avata. Nella prova che vedremo oggi eh, ho montato il filtro polarizzato della Freewell, che è uno dei filtri disponibili prodotti appunto dal marchio Freewell. Vi lascio qua sotto i link in descrizione nel caso li vogliate acquistare o dare un'occhiata. E ragazzi, ovviamente i filtri sono indispensabili sui droni perché le loro fotocamere eh, fanno fatica a gestire ovviamente la tanta luce che arriva nel sensore. Quindi il video che vedremo oggi, appunto, sarà questo eh, Cinematic video eh, con un volo in FPV eh, creato da un drone che ritengo eh, davvero ottimo. DJI ha fatto un lavoro pazzesco per quanto riguarda, eh, diciamo, la semplicità eh, di volo che ci riesce a restituire questo drone. È incredibile! E non sto parlando solo della modalità. Eh, quella normal, quella diciamo più semplice per i principianti dove veramente chiunque può guidare un drone in FPV in questa modalità, poi nella modalità sport rimane comunque facile da pilotare ma eh, con prestazioni più elevate sebbene sempre facile ma la parte che veramente è la morte sua di questo drone è pilotarlo in manual quindi in acro eh, dove ovviamente bisogna avere un po' di esperienza, il volo che vedremo oggi sarà totalmente in acro quindi in manual eh, con tutto sbloccato anche l'inclinazione massima del drone è sbloccata e il risultato, secondo me, è tanta tanta roba sia per la resa della fotocamera che dei filtri che, appunto, per come vola il drone per come stabilizza le immagini.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 e rilassatevi con Autun in Avata. Donne, tutto bene? Ma siete sicure che la strada è quella lì? Sì, mi sembra più una difficoltà a me che una scorciatoia. Ma di fatto è che io sono qui su da circa 20 minuti voi dovete ancora arrivare. Mamma. <ride> Tua mamma sta perdendo gli anni di vita. È eh, come al videogioco, senti la vita che scende. <ride> eh sì, col fiatone. Brava! Oh, L'ora di fatica. <ride> no, è stata veramente una scorciatoia infatti. In our heads, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands.